Io direi ecco, di, di, di a questo punto dare la parola a Fabio Licata, che è proprio uno di questi amanti eh, del settore, perché ha iniziato già negli anni 90, quando era ragazzino, e, insomma, adulto, magistrato, e poi è tornato alle misure di prevenzione. Eh, eh, da un, circa 4-5 anni mi pare che eh, eh, lavori al Tribunale della Prevenzione di Palermo. Ma io inizierei però da un punto che è stato anche toccato dal dottore Sabelli. Eh, siccome il dottore Licata ha partecipato ai lavori della commissione ministeriale presieduta da, da, da Giovanni Fiandaca, eh, cerchiamo di andare un po' più a fondo sulla questione compatibilità del nostro sistema rispetto a quello che sta accadendo eh, in Europa, senza però invadere il campo di Anna Maria, e qual è stata la risposta che si è cercato di dare in Commissione Fiandaga. Grazie Costantino, anzitutto grazie per essere stato l'anima di questa iniziativa che è veramente caffè pagato, ma che veramente ci ha costretti a un momento di riflessione sulle cose concrete per cercare di metterle al frutto, al di là di quelli che sono gli argomenti troppo parlati, perché un punto di partenza è che il contrasto ai patrimoni, il contrasto alle economie criminali eh, è una di quelle cose di cui si sente parlare da sempre, da tempo, la Presidente Bindi oggi diceva che dice, 416 terre se ne parla da vent'anni, anche di questo, se ne parla in cui però sembra che non, eh, sembra, sembra che non ci siano passi in avanti, si parla solo di cifre ballerine, eh, 60 miliardi, cioè io ho sequestrato tanto, tu hai fatto tanto, eh, quel corpo di polizia ha fatto tanto, quell'altro ha fatto così. Invece, eh, dietro a quello che appare, c'è una realtà che finalmente, grazie a iniziative come queste, sta cominciando o, o, a... a ad emergere un'attività che è stata fatta nel nostro Paese, seria, che sta cominciando uh, a emergere e che eh, sicuramente non è quanto di meglio si poteva fare, eh, sicuramente eh, deve, non può, deve essere migliorata e le iniziative eh, come la Commissione Fiandaca di cui a poco... Eh, ci andremo, come anche la Commissione eh, Garofoli eh, hanno fatto delle proposte in questo senso, però la verità è che va detto che eh, ci si accorge che, che in Italia ci sono, sono in campo degli strumenti eh, seri, eh, degli strumenti nuovi, eh, per, eh, anzi non nuovi, anzi antichi direbbe, nuovi, <ride> eh, nuovi ma col cuore antico, eh, eh, di contrasto alle forme moderne di pericolosità dell'economia criminale che meritano di eh, essere eh, studiati e migliorati. Tante cose le facciamo nel nostro Paese e dicono «Ah, è l'Europa che ce lo chiede, miglioriamo le carceri, è l'Europa che ce lo chiede, combattiamo la corruzione, è l'Europa che ce lo chiede». Ma quante cose ci chiede questa Europa? Quando su, proprio su questo campo, in realtà, eh, il nostro Paese può e deve vantare un primato, che è quello di avere intuito, quando ancora di lotta ai patrimoni, alle economie, criminali come fenomeno globale, se ne parlava eh, soltanto nei libri di qualche eh, sociologo, negli anni Ottanta, grazie all'intuizione di Piola Torre, all'intuizione del legislatore di allora, ci si è resi conto di una cosa, che l'economia criminale non può e non deve essere combattuta soltanto sul piano sanzionatorio, sul classico piano sanzionatorio penale, anzi, Forse, eh, c'è il professore Fiandaga che mi guarda quindi temo, niente. forse però senza dire un'eresia, probabilmente questo è un campo in cui il piano sanzionatorio penale deve restare come residuo, come estrema razio, come elemento di punizione di quelle condotte che poi effettivamente vanno a essere individuate. Altra cosa è incidere... Sulla pericolosità delle economie criminali, sulla infiltrazione, sulla capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali, perché come abbiamo sentito anche stamattina e come ci insegnano eh, i professori eh, di diritto penale e come ci insegna la giurisprudenza, le condotte spesso sono difficili da cogliere, da individuare, eh, da eh, circoscrivere dal punto di vista legislativo e da sanzionare. E allora l'intuizione è stata quella. Non possiamo colpire quello che è un fenomeno, quello dell'infiltrazione delle economie illecite eh, nel circuito economico lecito, e quello, perché sono due cose, è quello invece del riciclaggio, del reinvestimento in attività lecite che mette a frutto, eh, mette a frutto i risultati delle organizzazioni criminali con il modello penalistico. Cerchiamo dei modelli nuovi di semplificazione probatoria. Allora negli anni 80 il modello nuovo è stato l'inversione dell'onere della prova. Tu mi devi dimostrare sei pericoloso, sei pericoloso semplice, sei pericoloso qualificato, scusate, sei pericoloso perché rientri nel modello di coloro che sono sottoponibili a misura di prevenzione personale, tralascio ovviamente eh, do per scontato cosa sono le misure di prevenzione personale, allora giustificami il patrimonio che è sproporzionato rispetto alla tua, alla tua uh, uh, apparenza economica lecita. Questa semplice intuizione che sembra semplice in realtà è il cuore di tutto quello che adesso uh, viene sviluppato a livello di dibattito dottrinale e sociologico, oggi in Italia è stato detto e praticato 30 anni fa e in questi 30 anni c'è stata una giurisprudenza che su quel principio ha lavorato, ha ottenuto dei risultati che vedremo adesso vanno crescendo, perché c'è stata un, una crescita geometrica, geometrica dell'applicazione delle misure di prevenzione con un'accelerazione spaventosa in questi ultimi 4-5 anni. Questo principio oh, è stato praticato e per tanto tempo, anche dai salotti buoni dell'antimafia, è stato un po' snobbato questo va detto, cioè il mondo della prevenzione patrimoniale era visto come, io mi ricordo nel 1995 quando, 94 anzi, quando è iniziato a fare il giudice della prevenzione dice, vabbè ci va a fare eh, sì, la non lo voleva fare nessuno in procura della Repubblica nessuno voleva fare giudici, nessuno lo voleva fare perché era considerato una materia tecnica una materia eh, camurrusa detta in siciliano e, e allora non c'era non c'era questo tipo di cultura, perché poi tutto sommato su che cosa bisognava incidere? Io faccio un esempio, bello, giusto. Nel 1995 si trattava di sequestrare e confiscare la casa dei passi di Tano Badalamenti col meccanismo semplice della sproporzione, perché Tano Badalamenti, Totorrino e tutti gli altri ovviamente con i loro diretti prestanome non potevano giustificare la, la disponibilità di questi immobili. Ma l'obiettivo è quello, giusto, va bene, si deve, è simbolico, si deve confiscare e sequestrare questo. Gli obiettivi sono altri. Allora, gli obiettivi sono altri, cominciamo a costruire un paradigma serio, affidabile, di individuazione, eh, di strumenti, di dimostrazione di questo benedetto fenomeno dell'infiltrazione dell'economia criminale agganciata a un altro fenomeno per cui sempre tutti i professori di diritto penale giustamente eh, si rizzano tutti i capelli in testa, il, feo, il problema della pericolosità in diritto penale, il concetto della pericolosità è un concetto pericolosissimo, altro invece se lo trasferiamo in altri ambiti, in altri ambiti in cui non si deve colpire, ricordiamolo, la libertà personale, ma si deve incidere sulla disponibilità patrimoniale, quindi sulla, eh, sul diritto di proprietà da un lato e sulla libera iniziativa economica dall'altro. Libera iniziativa economica, libera e legale, aggiungiamoci, che anche se non c'è scritto nella Costituzione è ovvio che è un sottointeso. I tribunali eh, in, questi, in questi anni hanno cercato di elaborare una giurisprudenza sulla scarna, eh, sullo scarno armamentario delle misure di prevenzione che dicevano superiamo questo concetto e si è costruita in questi anni eh, un giusto processo di prevenzione, eh, esattiva, si, eh. no, si è costruito perché chiunque si legga i decreti di confisca eh, che riguardano patrimoni seri in questi ultimi anni, troverà dei decreti motivati tanto quanto, proprio, tanto quanto sempre, eh, delle sentenze, eh, come non sempre le sentenze sono buone, no? non è che ci sono sentenze buone, sentenze no. cattive, no. tu che le annoti sei... Lo sai, lo sai meglio di me, eh, si sono costruiti dei principi fondamentali sugli accertamenti patrimoniali, sui poteri di ufficio del tribunale, sul collegamento tra eh, gestione eh, dei beni sequestrati e eh, elementi di interesse probatorio che emergono da questa gestione, cioè ci sono tanti elementi, è un processo che va eh, costruito, sensibilità che eh, si è andata evolvendo. Di pari passo a cosa abbiamo assistito? a un bisogno di prevenzione invece nel salotto buono dell'Europa, nel mondo anglosassone, nella cultura delle garanzie e dei diritti, noi assistiamo alla necessità di intervenire su questo perché pure, pure nel mondo anglosassone di condanne per riciclaggio ce ne sono poche, pure nel mondo anglosassone appunto le norme sul riciclaggio sono più norme bandiera che norme che incidono, nel mondo anglosassone nei salotti buoni dell'economia si incide realmente con iniziative prevenzionistiche. Eh, oggi il Dipartimento di Giustizia americano, eh, eh, il National Crime Agency, ora eh, del Regno Unito, vecchio Serious Crime Agency, che cosa fa? Fa delle indagini patrimoniali su, su grosse entità finanziarie e dice tu io mh, ti eh, sto indagando per corruzione o ti sto indagando per riciclaggio, Stiamo parlando di colossi come HSBC, la più grossa banca del mondo praticamente, Siemens e quant'altro. Dice guarda io o ti indago oppure tu collabori con me nel bonificarti, nel prevenire, prevenire certe condotte. E fanno un bel patteggiamento. HSBC ha pagato 500 milioni di sterline di multa, ha cambiato il Consiglio di amministrazione, ha buttato fuori l'amministratore delegato, ci ricominciamo da capo. Non c'è stato un solo giorno di udienza. È garantismo? Non lo so, però pragmatismo anglosassone. Noi abbiamo la nostra strada su cui stiamo lavorando, ha lavorato la giurisprudenza che ha costruito oggi, per esempio, sulla sproporzione, si sequestra e confisca sempre di meno. Oggi lo sforzo degli investigatori, lo sforzo dei tribunali è quello di motivare sequestri e confische su una a, a composizione ragionata di elementi che derivano dalle indagini eh, penali e su una specializzazione, su una lettura specializzata di questi, eh, di questi elementi che ti consente proprio di provare quel fenomeno fornendo chi eh, viene preso di mira delle dovute garanzie a vari livelli perché non dobbiamo scordarci che appunto una cosa è l'infiltrazione che eh, ha vari aspetti complessi di cui magari parleremo più avanti e su questo la Commissione Fiandaca ha fatto eh, una proposta eh, specifica su cui magari si parlerà dopo, per adesso la metto eh, da parte, ma si è lavorato pure sostanzialmente prendendo, mutuando quello che è eh, il patrimonio dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale per la costruzione di un modello di eh, contraddittorio, di giusto contraddittorio. Il termine di giusto processo magari può sembrare troppo penalistico, eh, perché sono state fatte tutta una serie di proposte che riguardano. Eh, i poteri dell'autorità proponente, la costruzione di un modello di investigazione moderna, perché una cosa, andiamoci per punti, va segnalato che, eh, l'ho detto, ora non lo vedo, però l'ha detto Gaetano Paci in un convegno di recente, il grande assente del processo di prevenzione, senza voler togliere nulla alla prevenzione, è il pubblico ministero, è il pubblico ministero perché manca una uh, uh, uh, manca, perché? ma non perché non lo vuole fare o perché non ci sono pubblici ministeri bravi perché il pubblico ministero di prevenzione non ha gli strumenti normativi adeguati per fare delle indagini incisive, per coordinare eh, eh, l'attività la delle varie forze di polizia che lavorano eh, su questo tema e per produrre eh, delle eh, richieste eh, sostenibili nel dialogo virtuoso col tribunale supplisce, ahimè il Tribunale d'ufficio con i famosi poteri d'ufficio. Questa è una cosa su cui si deve intervenire. Sì, scusa studiamo. Fabio, sto ma sto su firendo. questo no, no, non secondi. ti vuole interrompere. No, siccome eh, no, lui mi interrompe sempre, facciamo no, Gianni no, e Pinotto. No, no. Stai parlando allora, assai. No. Allora... Stai sereno, stai sereno non ti serve. <ride> <faccio? ride> il... <ride> eh, no, stamattina eh, però il eh, procuratore Pignatone ha detto una cosa che secondo me andrebbe un po' approfondita anche ah. criticamente. Ah. Perché su... Ne dobbiamo discutere. Le misure di prevenzione sono parassitarie del processo penale, Giusto. Cioè non, esistono, non possono esistere misure di prevenzione se non c'è un processo penale, nel senso che se non c'è già stata, si è accumulata un'attività di indagine da cui puoi trarre gli spunti. Su questo dobbiamo ragionare, cioè noi immaginiamo per il futuro una, eh, poi lo chiederò ovviamente anche, anzi non lo chiedo a te, cioè, anzi, questo è un intermezzo. Poi cioè risponderà... Mi stai togliendo la parola, no? No, lo dirò a Stefano. No, no, no, poi tu, poi, tu continui. Ci, ci stiamo stavo arrivando. arrivando. Ma, bello, ma il senso è, ci stavo arrivando. Però veloce, ci stavo arrivando. però, questi 30 secondi me li recuperi, me li ha buoni. E perché assente il pubblico ministro? Perché è giusto, è vero che il processo di prevenzione è parassitario, tra virgolette, del processo penale e ci mancherebbe, perché ovviamente sono elementi che nascono da indagini penali, però il processo di prevenzione deve arrivare là dove il processo penale non arriva, se no ci basterebbe la confisca penale col 12 sex e se siamo tutti contenti facciamo una bella sanzione, eh, eh, mi dimostri la sproporzione, c'è già col 12 sexi, allora la diretta conseguenza sarebbe siccome l'Europa, perché era una direttiva europea che ce l'ha imposto, ci ha imposto la confisca allargata col 12 sexis per sproporzione, allora la diretta conseguenza sarebbe che le misure di prevenzione non servono più a niente, aboliamole, non è vero, le misure di prevenzione completano laddove il processo penale non può e non deve, non deve arrivare, perché è un'altra cosa, un cosa, si incide sul patrimonio e con elementi concreti. Allora il, il pubblico ministero ovviamente non è che mi deve fare né indagini parallele, ci mancherebbe, se no entriamo in concorrenza, eh, la, eh, no, però individuiamo delle regole di coordinamento serie, eh, là potrebbe intervenire anche il CSM eh, con eh, i poteri regolamentari del caso, potrebbe intervenire il legislatore, però interveniamo su questo. Non... Creiamo dei, u, u, delle indagini preliminari, in Commissione Fiandaca si discuteva, ah, creiamo, non, non, ci, non ci serve un nuovo processetto, se no rischiamo di fare il, piccolo, il fallimento, diciamo, quello che è stata in parte la 231. Abbiamo costruito un modellino bellissimo che però ancora dopo anni, 12 anni, 13 anni... Forse sta muovendo i suoi primi vagiti ora, però 12 anni fa è stata varata la 231. Eh. Eh. Allora dico: creiamo però dei modelli di coordinamento. Tra questo, diamo al pubblico ministero oh, i poteri per incidere su questo e per dialogare in maniera virtuosa sul Tribunale. Tribunale: la commissione Fiandaca ha fatto alcune proposte di adeguamento citazione, eh, poteri di accertamento eh, del tribunale, regolamentazione della raccolta della prova. Oggi il codice antimafia ti dice che il processo deve essere breve. Una delle critiche che vengono mosse al processo di prevenzione è che queste confische, quanto durano, 16 anni, 20 anni, 30 anni, eh, cassazione, appello, non è possibile. Giusto, per sintesi, la Commissione Fiandaca ha cercato di eh, dare una uh, uh, veste di rito ha un'indicazione uh, un che già c'era dal codice antimafia perché quando il codice antimafia ti dice un processo uh, di prevenzione in primo grado non può durare più di un anno e mezzo prorogabile di un altro anno e lo stesso in appello vuol dire che va fatta un'attività e tutti sappiamo che l'attività probatoria nel processo di prevenzione inizia il giorno dopo il sequestro quasi perché se andessimo a fare un compitino per il DEMS la prossima puntata, andare a vedere su che cosa si fondano i decreti di confisca, sugli elementi che erano stati posti a base del no, sequestro, No, anche su quello, lo ma scarto. lo scarto tra il decreto di confisca e il decreto di sequestro, e andremo, scopriremo, io parlo per esperienza empirica, che nell'80% dei casi i decreti di confisca sono fondati su elementi che sono venuti fuori dopo il sequestro, perché il sequestro è un atto tra virgolette a sorpresa, interviene su una situazione particolare eh, in cui lo stesso pubblico ministero ha difficoltà a raccogliere eh, elementi, perché gli elementi si entra quando tu entri nell'impresa e allora noi dobbiamo assicurare eh, un adeguato livello di bilanciamento tra garanzie ed efficienza in questa fase delicata, solo così potremo ottenere dei provvedimenti solidi e motivati. L'ultima cosa, gli ulti, questi 30 secondi di recupero, due cose sole volevo dire, pericolosi semplici, dico perché sono state evocate oggi. E, Raffaele Cantone ha detto, ha detto una cosa giusta, le, le, cose antima, le, le, le misure antimafia sono strumenti straordinari, usiamole per fatti straordinari. Io dico con altre parole sempre che la confisca di prevenzione è una bomba intelligente, però facciamo sì che sia veramente una bomba intelligente, non come quelle bombe intelligenti di qualcuno che poi vanno a colpire gli ospedali. Usiamola in maniera mirata. E allora riflettiamo sulla riforma del 2008, è esteso anche ai cosiddetti pericolosi semplici, non anche ai mafiosi. Ci sono delle esperienze giurisprudenziali, non è giurisprudenza consolidata come è stato detto stamattina, che provano a estendere la, lo strumento patrimoniale anche contro gli evasori fiscali, i corruttori e quant'altro. Guardiamo con attenzione, perché è ovvio che non si può perseguire chiunque, tutti i corruttori, tutti... Però, una cosa, con le misure di prevenzione non si perseguono reati, non si persegue la singola condotta, ma si perseguono delle manifestazioni di pericolosità. Cioè qualcuno che nel tempo, in maniera seriale, ha mostrato di essere socialmente pericoloso, quindi cosa vuol dire? Che è ovvio che la misura di prevenzione nei confronti del pericoloso semplice non può essere eh, eh, rivolta a quello che ha, ha, si è reso responsabile del singolo episodio di corruzione per quanto grave possa essere, però al pubblico funzionario che... Eh, per dieci anni in un certo ufficio ha uh, praticato corruzione, ci possiamo pensare. All'evasore grandissimo che per un n numero di anni ha evaso, pensiamoci, costruiamo l'elemento. Un'ultima cosa, ultimissima vero, siamo di fronte eh, a una scadenza importante che è il semestre europeo. Non voglio dire cose scontate, però noi non possiamo presentarci noi come Paese al semestre europeo con un sistema eh, prevenzionistico generale ancora in fase di manutenzione, ancora eh, con delle incertezze, perché è vero quello che ha detto Rodolfo Sabelli, eh, lo condivido, regge in Europa, è costituzionalmente compatibile e quant'altro, però è un sistema che deve essere migliorato. E allora miglioriamo questo sistema e eh, interveniamo subito, non so se è meglio un decreto legge, il disegno di legge, però sicuramente prima della scadenza del semestre europeo l'Italia può e deve presentarsi con le carte in regola, avere un proprio sistema di intervento patrimoniale e allora sì ti puoi sedere al tavolo e chiedere l'ultima battuta, a questo punto all'Europa di fare una direttiva dell'Unione Europea, ispirata al modello italiano ma che dobbiamo presentare, sulla Confisca senza condanna, sulla uh, prevenzione delle infiltrazioni, perché un'altra cosa, confusione giornalistica, tutti parlano la direttiva dell'Unione Europea sulle confische senza condanna, nessuno sa che è una direttiva che ha uno spazio di azione limitatissimo su cui l'Italia si è già adeguata perché prevede solo la confisca penale. La prevenzione dell'infiltrazione nell'economia illecita è un'altra storia, tutta da costruire, a cui spero che il nostro Paese possa contribuire. Finito, grazie. grazie, bravo Fabio. Anche se non tutto riesco a condividerlo, intanto, eh, intanto ringrazio e saluto il procuratore di Palermo Francesco Messineo che ci ha raggiunto e il procuratore ha raggiunto Teresa eh, Principato. Eh, io eh, però, eh, sulla questione 231, eh, Sabelli ha le spalle abbastanza larghe, mi devo permettere un'altra... Ma eh, voi sapete che nei primi anni dell'introduzione 231 in molte procure d'Italia non c'era neanche il registro apposito per iscrivere... Ecco. Allora, stamattina si è detto fermo biologico il legislatore, perché... Perché noi stiamo cominciando a pensare che eh, il legislatore o sbaglia totalmente strada, come eh, aveva fatto il Senato della Repubblica con, quella, eh, con quel mostro di norma che neanche eh, nel, nel, nel ventennio nazista eh, si, si riuscì a escogitare. Ventennio cioè, scissato, ventennio fascista, no, vabbè, permesso, <ride> se tu, sei, tu, sei tu sei esperto del settore. Nel ventennio fascista. E, e, però altre volte addirittura va troppo avanti e, rispetto alla cultura giurisdizionale. La 231 è troppo avanti probabilmente rispetto alla cultura dei magistrati italiani medi. Cosa? Chi? Legislatore? Ah, del 2001. Sì, no, probabilmente ecco, c'è eh, anche responsabilità dell'Accademia. Perché se si consegnano al Parlamento prodotti troppo raffinati, probabilmente eh, il sistema non li regge. La 231 è uno strumento straordinario, lo è dal 2001. Dal 2009, ma noi abbiamo avuto difficoltà, ci sono i miei colleghi del DEMS, eh, abbiamo girato un po' l'Italia su queste questioni, e eh, non lo sapevano né i procuratori né le aziende che i reati di criminalità organizzata erano diventati reati presupposto della 231 questa è una cosa drammatica perché la 231 ha una funzione pedagogica veramente quasi l'archetipo della prevenzione generale del diritto penale cioè noi vorremmo che la 231 fosse applicata poco ma perché già le aziende si organizzano nel senso che tarano la loro capacità produttiva anche sul, sul, sul registro della legalità questo non è accaduto. Da Confindustria io ancora aspetto, dopo la battaglia straordinaria contro il pizzo, una battaglia per riorganizzare l'azienda su questo fronte.